Carissimi, è la sesta domenica del tempo ordinario eh, il Vangelo di questa domenica ci esorta a considerare quanto sia importante rapportarsi agli altri certamente nello spirito della legge. Gesù infatti ha detto che non è venuto ad abrogare la legge, ma nello spirito, proprio in quello che è il nucleo essenziale, considerando la legge non come il fine ultimo della nostra vita, la legge di Dio, ma la legge come nel suo aspetto liberatorio, la legge come occasione per vivere da persone libere, non da schiavi. Non sono venuto ad abrogare la legge, ma a portarla a compimento. Queste sono le parole di Gesù e questo significa che bisogna andare al cuore della legge. Non posso vivere la fede da un punto di vista solo formale, come un impegno formale, un impegno semplicemente ascetico che mi vede quasi quasi schiavo della stessa legge. Non devo vivere la legge da un punto di vista esterno, ma devo imporla nel mio cuore, perché questa legge fondamentalmente è una legge di amore che ci esorta ad essere amorevoli verso gli altri, ad essere misericordiosi è una legge che ci fa anche desiderare, perché io non posso desiderare, desiderare il bene dell'altro, il mio bene, desiderare una realizzazione personale, posso, ma non posso fare del desiderio un'occasione di peccato, ecco Gesù dice, io ti dico che tu non commetti adulterio quando compi l'atto, ma anche solo desiderare di compierlo e il desiderio di compiere peccato che ci mette fuori dalla grazia di Dio e ci rende in un certo senso ecco, eh, fragili, ci espone, ci espone ecco, al male e allora non si tratta così di vivere, applicare le leggi, le regole non si tratta come Gesù dirà in un altro passo di mettere una, una pezza nuova una, una toppa nuova su un abito vecchio, l'abito si deve rinnovare, l'abitus, cioè il mio modo di essere, il mio modo di vivere, deve cambiare, si tratta di assumere uno stile nuovo di vita, non possiamo appiccicare delle leggi, non possiamo osservare delle leggi rimanendo le stesse di prima, Si tratta di operare in noi un cambiamento, questo può avvenire solo se c'è un cuore che ama e alla fine è una questione di amore la legge di Dio appunto è una legge di amore buona domenica